Qualche settimana fa ho portato qua sul canale la mia prova e la mia opinioni riguardante la rete FWA, nel mio caso di Wind3, ma ovviamente la rete FWA è disponibile da tantissimi altri operatori. Eh, la rete FWA, come sapete, è di un modem che viene installato in casa e di una scheda sim eh, che viene installata appunto all'interno dei modem che riceve il segnale eh, dalle antenne che abbiamo nella nostra zona, come succede per tutti gli smartphone e come per gli smartphone appunto eh, più ostacoli abbiamo nella ricezione del segnale più il segnale avrà dei limiti quindi eh, utilizzando i modem che ci vengono dati in dotazione in questo caso da wind 3 che è un modem huawei ma qualsiasi altro modem ha normalmente eh, qua dietro la possibilità di collegare due antenne esterne cosa vuol dire che eh, potremo installare un'antenna esterna alla nostra abitazione per ricevere meglio il segnale che arriva dalle antenne eh, wifi del nostro operatore. Quindi ho deciso di montare un'antenna esterna, la monteremo qua sopra perché comunque è la zona che eh, va a ricevere meglio le due antenne che ho disponibili di Wind, perché se noi andiamo nel sito LTE Italy ci dà eh, la possibilità di vedere l'operatore che utilizziamo e soprattutto dove sono posizionate le antenne di quell'operatore rispetto alla nostra abitazione. Vi lascio qua sotto il link di LTE Italy appunto per vedere voi come siete messi, mettete la vostra via e la vostra città o il vostro paese e subito vi dà tutte eh, le antenne disponibili. Io ne ho due disponibili, sono tutte e due in quella direzione e in quella direzione quindi ho optato per acquistare un'antenna che copre 180 gradi eh, adesso lo andremo a vedere da vicino eh, perché vi dico questo perché in base a dove sono posizionate le antenne potrete scegliere eh, quale antenna installare eh, ci sono antenne che coprono a 360 gradi però ovviamente eh, sono un po più eh, limitate nella ricezione del segnale perché coprono sia sì, uno spettro più ampio dal punto di vista eh, della direzione ma eh, andiamo un po a perdere quello che è eh, appunto la ricezione massima che potremo ottenere ottenere io ho acquistato quella 180 gradi appunto perché mi copre quest'area e poi c'è la possibilità anche di acquistare quella super direzionale però qua bisogna avere proprio lì essere sicuri che l'antenna a cui ci colleghiamo è quella e va posizionata in maniera quasi perfetta quindi anche un po più impegnativa nella essere posizionata e una cosa che mi stavo dimenticando che eh, la mia tipo wind 3 passa da un'antenna all'altra, quindi le usa tutte e due, quindi è una cosa che va controllata anche quella perché se vi direzionate verso un'antenna e ogni tanto lui si connette ad un'altra che è dall'altra parte, eh, ovviamente andate a perdere il vantaggio di avere un'antenna esterna, eh, nel mio caso tutte e due sono da quella parte. Quindi adesso vado a farvi vedere qual è l'antenna che ho acquistato. Allora l'antenna che ho scelto è il modello della Caser appunto che eh, copre a 180 gradi, lei fa funzionare sia reti 4G che 5G, quindi eh, è possibile utilizzare praticamente con tutti gli operatori e con tutti i modem o router disponibili eh, vi faccio vedere cosa c'è nella confezione allora abbiamo l'antennona guardate quanto è grosso a livello di dimensioni ovviamente eh, lei può stare tranquillamente all'esterno resiste a pioggia neve acqua freddo sole nel mio caso prenderà sole e freddo quindi non prenderà neve e pioggia in quella posizione poi abbiamo due cavi, perché ovviamente sono connessi entrambi, perché sono due antenne all'interno del modem, sono cavi lunghi 10 metri, eh, è possibile sì mettergli una prolunga, ma andremo a perdere quello che è la potenzialità del segnale. Quindi è consigliabile utilizzare al massimo questa lunghezza, però se proprio volete o dovete potete comunque mettergli una prolunga. Poi abbiamo i due eh, spinotti adattatori per eh, collegarli al modem perché comunque eh, dietro al modem abbiamo queste spinette molto piccole mentre da questa parte collegheremo queste spinette al cavo che abbiamo in dotazione poi abbiamo questa staffa che in collaborazione con questi agganci ci permetterà appunto di fissare l'antenna ad un palo. Eh, in dotazione abbiamo appunto il kit per fissarla ad un palo, quindi il palo dell'antenna nel caso avessimo un palo dell'antenna dove fissarla o un qualsiasi altro palo. Io come avete visto lì non ho nessun palo, quindi ho dovuto improvvisare un palo. Che palo metteremo? Il palo che metteremo è questo. Una staffetta in metallo che si acquista in un qualsiasi brico e un piedino eh, di un mobile o un piedino per mobili che si acquista in un qualsiasi brico. Quindi andremo a montare il tutto in questa maniera. E ecco che ho creato il mio palo. Quindi fisserò questa staffetta là in alto, e appunto con il supporto che abbiamo in confezione potremo direzionare l'antenna eh, andando a mettere appunto nella posizione ideale per ricevere meglio il segnale. E una cosa che devo fare è bucare ovviamente il muro in questa posizione circa, dove poi salirò con i cavi fino all'in alto, perché comunque all'interno della casa, da questa parte, è dove arriverà il mio cavo. Quindi dietro la tv uscirà il cavo che poi andrà a essere collegato al modem. Quindi questo è il lavoro che andremo a fare in questo momento, Bucheremo prima il muro qua sotto, poi metteremo la staffa là in alto, bucando e fiscerando appunto il tutto e poi andremo a montare l'antenna e faremo la prova eh, dell'antenna, quanto è migliorata la ricezione, perché comunque migliorare la ricezione non è solo migliorare eh, la quantità di dati che trasporta, ma soprattutto la stabilità del segnale, perché comunque eh, le reti che arrivano con le onde radio bastano qualsiasi ostacolo in mezzo per andare comunque a diminuire la ricezione che abbiamo. Eh, quindi, detto tutto questo, adesso tolgo la televisione, trapano e facciamo la prova della resa nella ricezione di questa antenna della Caser. Ovviamente il link è qua sotto in descrizione. Iniziamo il lavoro Il primo è andato perfetto. Il buco l'abbiamo fatto. Ovviamente, due passaggi: uno un po' più piccolo e poi uno più grosso da 22 mm. E adesso proviamo a vedere se il cavo passa ed esce dall'altra parte. Perfetto. I cavi li abbiamo. Dopo, qua daremo un po' di stucco, un po' di colore. Però direi che ci siamo tanto è tutto coperto dalla televisione e adesso non resta che fare i buchi per montare la staffa là in alto quindi adesso prendiamo la scala e iniziamo a trapanare ok, trapano e buchiamo là in alto qua è cemento armato quindi e anche i fisher piccoli vanno bene perché tanto vabbè, il peso dell'antenna non è tantissimo e il cemento armato tiene di bestia. Perfetto, anche il palo l'abbiamo montato, e adesso arriva la parte più interessante, l'antenna e i collegamenti. Ok, Andiamo a fare la parte più interessante del lavoro, perché comunque è questa quella che ci interessava di più, andare a fissare appunto lei, la caser 180 gradi. Eh. Allora andiamo a posizionarlo. Ok, dopo andiamo a stringere anche i dadi qua dietro per direzionarla, che comunque li ho solo stretti un po', ma vanno ancora direzionate, perché quando è installata potrò vedere meglio dove punta. Ok, lei è bella fissa. Adesso non ci resta che tirare questi dadi una volta che abbiamo orientato l'antenna. Perfetto, adesso andiamo a collegare i due spinotti dei due cavi. Basta solo andare ad avvitare. Perfetto ragazzi, il lavoro qua fuori è finito, è venuto benissimo secondo me, o meglio è venuto come speravo che venisse, quindi sono contento del lavoro che ho fatto, quindi direi che da questo punto di vista ci siamo, adesso entriamo in casa, colleghiamo i cavi. Al router e vediamo se c'è un miglioramento nel segnale eh, spesso e volentieri lanterna non è per avere più prestazioni quanto per avere un segnale più forte e più stabile eh, in tutte le condizioni e soprattutto un miglioramento appunto del segnale rispetto a quello che avevate eh, in precedenza quindi entriamo e facciamo il test Ok, quindi avete visto che l'installazione fuori è venuta eh, in maniera perfetta e adesso eh, andiamo a montare l'ultimo passaggio, cioè quello dei connettori che vanno a collegare il cavo che entra eh, dall'antenna al router. Quindi dovremo mettere questi riduttori. Andiamo ad avvitarli, che è davvero semplice, bisogna solo avvitare la parte diciamo maschio-femmina. Perfetto, e adesso abbiamo questi piccoli connettori che devono andare a collegarsi in questi spinottini qua che abbiamo in questa posizione. Ma prima di fare questo andiamo a fare il test eh, di come si sta comportando adesso il modem che vedete che è acceso ma ovviamente non ha l'antenna collegata. Quindi dobbiamo vedere come si comporta dal punto di vista del segnale. Il segnale in questo momento a 96 dBm quindi con le antenne interne. Andiamo a collegare l'antenna esterna. Perfetto. E andiamo a vedere cosa è cambiato. Innanzitutto è cambiata la scritta... È diventata extra vedete quindi non è più interna ma le antenne sono esterne e abbiamo 89 dbm quindi c'è stato eh, un incremento e direi anche abbastanza importante eh, per quanto riguarda appunto la qualità eh, del segnale o meglio la potenza del segnale che stiamo ricevendo abbiamo sicuramente un segnale più forte più stabile magari anche quando ci sono eh, un po di intempere quindi un po di maltempo, vento pioggia temporali dovrebbe mantenere un segnale più stabile in qualsiasi situazione questo è quello che ovviamente si va a ottenere, soprattutto se mettiamo poi l'antenna, perché abbiamo magari il modem, eh, magari in taverna o comunque in un'area eh, molto chiusa dell'abitazione eh, in cui le onde radio devono attraversare tanti muri per raggiungere il router, eh, in quel caso lo ha ancora di più si sente il vantaggio di avere un'antenna esterna ma comunque è sicuramente interessante fare lo stesso la prova di velocità dati anche se non è per forza direttamente proporzionale con l'aumento del segnale però eh, un pochino dovrebbe aumentare anche quello eh, speriamo magari anche tanto però non per forza è direttamente proporzionale quindi adesso andiamo a fare il test con le antenne vedete sconnesse quindi non sono connesse al router vado a fare l'avvio del test e vediamo le prestazioni perfetto senza antenne abbiamo 83 in download e 17 in upload quindi adesso non ci resta che andare a collegare le antenne e rifare il test antenna collegata quindi usciamo e diamo il vai e vediamo il suo comportamento a livello di resa allora Vedete che le prestazioni sono veramente entusiasmanti, abbiamo 28 di ping, 101 di download e abbiamo addirittura, guardiamo l'upload che arriva fino a... 55, quindi avete visto che c'è un incremento veramente importante eh, rispetto a quello che abbiamo ottenuto eh, senza le antenne, dove eravamo circa intorno agli 85, eh, 30 qualcosa di ping, 17 addirittura di Apple. adesso andiamo a vedere la schermata, così li confrontiamo in maniera più precisa. Come vi ho detto sono tre i tipi di antenna, vi lascio qua sotto tutti e tre i tipi, cioè quella che ha diciamo, un spettro a 360 gradi, che ovviamente è quella che rende un po' meno ma copre un'area più vasta eh, in base appunto a, a dov'è l'antenna che trasmette verso casa nostra, è quella che ho messo io che è l'antenna 180 gradi perché sapevo che i due ripetitori sono in quella zona quindi quella da 180 gradi mi avrebbe eh, sicuramente eh, raggiunto le antenne di trasmissione e poi c'è un'antenna più direzionale ma quella eh, bisogna sapere bene dove il ripetitore puntarla e soprattutto bisogna sapere se la vostra rete si connette sempre a quell'antenna di trasmissione mentre come vi ho detto io all'inizio video a me si connette su due antenne diverse passa da una all'altra in base probabilmente alla saturazione di una saturazione dell'altra quindi switch da una all'altra quindi con quella direzionale eh, non, eh, non avrei potuto avere un risultato ottimale perché eh, su quale l'avrei puntata non sarebbe stato possibile quindi ragazzi questo era solo un video test in cui vi ho fatto vedere come si può montare un'antenna esterna Se è piaciuto se vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler anche di questa situazione è arrivato qualche spoiler sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon